Ricapitolando in sintesi in pillole possiamo dire che fermo rimanendo l'erogabilità del ticket pasto solo per inquadramenti superiori a 6 ore giornaliere a condizione che in tali giornate il personale abbia svolto un orario effettivo di lavoro di 6 ore nette al netto cioè della pausa pranzo di 10 minuti i ticket pasto erogabili nella settimana sono per coloro che sono inquadrati con il profilo orario di 6 ore per 3 giorni e 9 ore per 2 giorni, un massimo di 2 buoni pasti a settimana. Per coloro che invece decidono di optare per il nuovo profilo orario su 5 giorni, composto da 3 giorni per 6 ore e 20 e 2 giorni per 8 ore e 30, avranno la possibilità di maturare fino a 5 ticket a settimana. Per chi è inquadrato con profilo di 7 ore e 12 su 5 giorni, ugualmente avrà la possibilità di vedersi riconosciuti fino a 5 buoni a settimana. Per quanto riguarda invece i colleghi che svolgono attività lavorativa su 6 giorni è possibile la concessione dei buoni pasto solo con la tipologia oraria nuova che è stata introdotta e che prevede l'articolazione del servizio per 3 giorni su 6 ore e 20 e per le restanti 3 giornate di 5 ore e 40. Infine per il personale che è in part time il numero dei buoni settimanali erogabili dipende dall'articolazione del profilo part-time e comunque è concedibile in tutte le giornate in cui l'articolazione oraria giornaliera ordinaria richiesta è superiore a 6 ore.